È iniziata la giornata, non so che cosa mi aspetta. Uh. Dicevo, l'importante è non sbagliare. Non entra? Trovo. triste. Perché non ho sbagliato un altro Guardi a un giro, dai plastica, mi arrabbio eh, guai, Vado, ci vediamo, ciao! C'è un tubo grosso, qua la turbina, questa gira, scaldata, non lo so esce da quel tubo là e si butta nel più and then call me!